Ciao, sono Marco, sono a passeggio col fedele amico a quattro zampe e come potrai intuire dal fiatone sono su una non molto ripida ma leggera salita, sicuramente sì, pur sempre salita. Voglio rivalutare un pochettino con te il concetto della produttività che da come viene inquadrata nella eh, accezione più comune pare debba essere legata solamente ai concetti aziendali essere più produttivi in realtà io credo che ogni persona ognuno di noi nel momento buongiorno. buongiorno ognuno di noi nel momento in cui apre gli occhietti la mattina e si alza lo fa per essere produttivo in qualche cosa prepara la colazione produce una col colazione va al lavoro si attesta si immette nel flusso produttivo quindi in un modo o nell'altro il discorso di produttività è completamente soggettivo e riguarda tutti noi è stato legato invece troppo spesso ad un concetto aziendale se vogliamo no? l'azienda deve produrre tutti dobbiamo produrre e questa produttività ovviamente può essere elevata può essere aumentata attraverso diversi step, diversi passaggi di cui non voglio parlarti in questo video però nella maggior parte dei casi viene aumentata la qualità e spesso anche la quantità di produttività eliminando, non aggiungendo, eliminando soprattutto quello che è superfluo e organizzando meglio quello che c'è da fare molto semplicemente, molto semplicemente, non vorrei sembrarti un geometra della, della pianificazione del tempo, assolutamente no, perché poi alla fine ognuno del tempo che ha ne fa quello che vuole, io come vedi lo uso passeggiando col fedele amico a quattro zampe e ho ricavato questo tempo da l'ottimizzazione di attività produttive diverse quindi ho costruito diciamo le mie attività produttive intorno a questo tempo libero che sto vivendo. Detto questo io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe perché adesso dobbiamo prendere la discesa che ci andiamo ad infilare nel boschetto qui sotto c'è un bosco fantastico e ti saluto con un abbraccio ciao